Antichi ritti misterici, cerimonie ierati dei, abluzioni, incensazioni sacre, tutto questo è l'antico Egitto. La fragranza Anaxonamun è ispirata all'era dei faraoni, all'era delle piramidi, della grande sfinge. La parola Anaxonamun vuol dire il prediletto gioiello chiave della vita del dio Amon è un'antica principessa faraonessa della diciottesima dinastia, moglie di Tutankhamon e figlia di Akhenaton. Alla morte del padre Anak Sonamun ha ristabilito l'antico equilibrio, l'antico ordine nell'Egitto ormai distrutto dal padre che aveva creato il monoteismo. Anak, insieme al fratellastro, compagno, consorte, Tutankhamon ristabilirono il culto di Amon-Ra, la divinità nascosta e la, e la divinità solare unita, unite in un continuum. Questa referenza non racconta solo di lei, ma racconta delle cerimonie di incensazione sacra. Alla mattina gli egiziani si svegliavano e fumigavano l'incenso al di Osiride. A mezzogiorno fumigavano la mirra per la Dea Iside e alla sera fumigavano il kifi per la Dea Vacca Cosmica Celeste, la Grande Madre, che è la Dea Athor, una Dea rappresentata con le corna da due. L'Egitto è carico di mistero, di fascino e di magia. Questo profumo è caldo, avvolgente, come erano caldi e avvolgenti gli incensi utilizzati per gli Dei. In fase iniziale abbiamo un fiore sacrissimo per l'antica concezione egizia, il loro fiore della genesi, della nascita, che è descritto nella loro cosmogonia, la ninfea cerulea, il famoso loto blu, da dove nacque la scienza dei profumi. Si sporca questo loto nel cuore insieme a questo cuoio della Russia con lo zafferano, la noce moscata, un accordo di pepe nero insieme al legno di cedro e il lampone che lo rende sensuale e morbido. Il finale è straordinario, è avvolgente. È proprio l'odore degli incensi utilizzati per gli dei e le dee. Abbiamo questo legno di sandalo insieme al cisto, con la vaniglia e l'acqua. Un parfum eccezionale, un connubio tra spiritualità e sensualità. Anaxon è stata una delle dieci finaliste di uno dei premi più prestigiosi internazionali della profumeria artistica, l'Art of Fiction Awards 2018. Buon viaggio nella sensualità, nel candore e nell'antica spiritualità egiziana.